Ciao no, ragazzi, oggi sono qui per annunciarvi adesso lo so che il video non è in qualità molto bella bah bah bah bah bah, vabbè. ma come vedete qui c'è un pianoforte e come ben saprete tra, tra poco, cioè, tra poco è già uscito il nostro vero e proprio canale youtube sulla musica andate a trovarlo in questo link ve lo lascio leggere o se no mettete in pausa il video bene allora ricordatevi di iscrivervi per supportarci in modo tale che ogni iscrizione che farete e ogni mi piace che vedrò io ovviamente farò una nuova canzone allora alcune le so già quindi è più facile quelle che non so poi vi, mi aiuterete voi nei commenti invece scriverete, scriverete consigli o robe del genere sui, sul pianoforte o comunque sulla musica in generale. Ciao e ricordatevi di iscrivervi al canale subito, entro facciamo 20 secondi da adesso, ciao!